Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao a tutti. Oggi faremo la lettura angelica, valida dal 29 agosto al 5 settembre 2021. Utilizzeremo quattro mazzi di carte. Abbiamo le carte dell'arcangelo Michele, abbiamo le carte delle, della guarigione con le fatte e abbiamo le carte eh, del sussurri dell'amore. E le carte degli angeli dell'abbondanza le carte stampate in italiano sono uh, stampate da my life in italia allora prima di iniziare faremo una preghiera di protezione con l'arcangelo michele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 e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, la verità, la saggezza e l'integrità, e che tutto ciò che ho posto a Dio, alla luce e all'amore, vada al di fuori di noi, a Dio Dea onnipotente che sanno cosa devono fare. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio. Grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e agli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica. E così è. Allora, prima di tutto inizieremo a mischiare le carte dell'Arcangelo Michele. Si gentile con te stesso. Ok, la prima carta. Credi e fidati, benissimo. Ecco, questa è uscita da sola. La tua casa è protetta dagli angeli. Ok, primo mazzo. Secondo mazzo abbiamo le carte della guarigione con le fate. Ecco, è uscita una carta abbiamo migliora con la musica è un invito al rilassarsi al prenderci cura di noi stessi ascoltare della buona musica questo ci aiuta anche a connetterci con gli angeli con la nostra anima con la nostra vera essenza Seconda carta, ridi, ecco, questo è veramente, credo che questa settimana gli angeli ci stiano invitando un po' a uscire dal caos, dallo stress, la risata ci porta nel cuore, ci porta in connessione con la nostra vera natura, sensibilità ambientale, questo è interessante, poi lo vedremo nello specifico, eh? Prenderci cura un po' degli animali dell'ambiente, è, diciamo, uno scopo comune che tutti gli operatori di luce hanno. Allora abbiamo la, eh, la carta della connessione spirituale, questa la leggerà Alberto. Queste sono le carte dei sussuri della natura, riguardano le relazioni sentimentali, ma anche l'amore per noi stessi, l'amore per la vita, l'amore per gli angeli, l'amore eh, con Dio, no? riguardano l'amore a 360 gradi abbiamo eh, to tocco fisico physical touch mm -hmm. interessante molto bello c'è un uomo che bacia la mano di una donna chissà cosa ci vogliono dire gli angeli Opla, qua si è girata una carta andremo a prendere questo l'amore è tutto intorno a te Ora andiamo a vedere le carte degli angeli dell'abbondanza parliamo anche di abbondanza cosa dobbiamo fare per aumentare le nostre finanze per attrarre maggiore abbondanza in tutte le sue forme di amore nella nostra vita vediamo un po prima carta liberati dal senso di colpa seconda carta Paga prima te stesso. Questo è interessante. Opla. Le rimettiamo dentro. Se ne sono girate un po' troppe Alberto. Eccola qua abbiamo fai sport per aumentare l'energia vitale e la capacità di manifestare interessante allora iniziamo la nostra lettura angelica come dicevo prima gli angeli ci stanno invitando un po a ad essere gentili con noi stessi ad amare di più noi stessi il nostro corpo la nostra vera natura ad apprezzare la nostra sensibilità a lasciare andare il criticismo alle volte siamo un po troppo duri con noi stessi vogliamo ottenere dei risultati immediati vogliamo che le cose accadano istantaneamente quando noi diciamo che alle volte noi dovremmo imparare a uscire dal controllo alle volte ci prendiamo dei sensi di colpa ci gli angeli ci invitano anche a uscire dal senso di colpa e ci prendiamo questi pesi che non ci devono appartenere dovremmo cercare di essere più eh, più amorevoli con noi stessi col nostro corpo con la nostra eh, con la nostra anima cercare di eh, veramente di mh, connetterci con l'amore avere fiducia in Dio e nell'arcangelo Michele negli angeli che tutto sta andando come deve andare eh, questa è una carta molto positiva il presente è un presente positivo bisogna avere fiducia che tutto veramente sta andando secondo il piano divino in questa carta abbiamo l'arcangelo michele che ha una spada di luce e abbiamo un sentiero che poi ci porta verso la, la destinazione verso il paradiso in terra verso la nuova terra verso il desiderio che noi vogliamo manifestare in direzione dei nostri sogni scusate dei nostri Obiettivi. quindi abbiamo fiducia non siamo duri con noi stessi abbiamo fiducia che tutto eh, sta avvenendo nel momento giusto e nel posto giusto la tua casa è protetta al sicuro dagli angeli le tue preghiere sono state ascoltate i tuoi cari sono al sicuro stai tranquillo stai sereno eh, che la negatività ormai Fa parte del passato, non ti appartiene più Continua a chiedere protezione, guida e assistenza all'arcangelo Michele E vedrai che tutto sta arrivando Appunto prendersi cura di se stessi significa anche rilassarsi un po' Ascoltare un po' di musica eh, o suonare uno strumento Se abbiamo queste capacità L'invito, vedete c'è una fatina che sta suonando l'arpa eh, L'invito è anche quello di ascoltare magari musica un pochino angelica, musica meditativa che ci può aiutare a entrare in connessione con la nostra anima, con il nostro sacro cuore. Eh, ridere un po' di più, ma come? Eh, frequentando persone positive, eh, scherzare un po' di più con noi stessi, con i nostri amici, con i nostri cari, con i nostri parenti. Le risate aumentano le nostre vibrazioni e le nostre eh, frequenze. Diciamo che eh, ridere ci, ci riconnette col nostro bambino interiore. Abbiamo bisogno un po' di riconnetterci con la gioia, con l'allegria con la spensieratezza eh, e questo fa sì che diciamo anche dal punto di vista della manifestazione dei nostri sogni avendo delle frequenze più alte noi possiamo attirare più velocemente i nostri i nostri obiettivi va bene questo invito invece da parte delle fate eh, è ad avere una maggiore sensibilità ambientale cosa significa prendersi cura degli animali se noi abbiamo un animale in casa eh, cercare di magari di coccolarlo un po di più eh, dare maggiori attenzioni portarlo a fare una passeggiatina eh, ma anche, anche a che vedere con l'ambiente quindi eh, per chi ancora magari non ha intrapreso un percorso di tipo eh, vegano io non voglio imporre ci mancherebbe una dieta vegana e né, non lo vogliono fare nemmeno gli angeli però avere maggiore sensibilità verso tutti gli animali è un invito ad aprire una, la vostra coscienza elevare la vostra eh, consapevolezza prenderci cura eh, dell'ambiente degli animali della la nostra madre terra, perché la nostra terra sta urlando, sta chiedendo aiuto agli operatori di luce di intervenire e molte anime risvegliate si stanno occupando di questo ci sono persone che hanno aperto dei rifugi, che hanno aperto dei, eh, come dei, dei santuari dove ospitano gli animali eh, ci sono persone che stanno aprendo, nuove, stanno aprendo nuove idee, anche nuove iniziative possono essere iniziative commerciali come aprire un ristorante vegano, una gelateria vegana Uh, oppure un centro dove si può sia mangiare che stare a contatto con gli animali e con l'ambiente con la natura per coloro che, mh, che ancora non si sentono chiamati in questo potrebbe significare questa carta il significato potrebbe essere quello di eh, magari ehm, stare attenti anche quando si eh, si butta la mondezza cercare di fare una raccolta differenziata cercare di rispettare l'ambiente non buttate cose in mezzo alla natura al verde se vedete delle, dei pezzi di plastica, magari li potete raccogliere. Eh, da poco io e Alberto abbiamo visto nella pinetta di Alghero dei, dei giovani ma anche delle persone grandi eh, che stavano raccogliendo la plastica che era buttata lì dai turisti proprio perché c'è eh, soprattutto nel periodo estivo, una mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente. Ecco, queste persone si sono armate di guanti, di buste e hanno iniziato a pulire la pinetta di Alghero e queste sono delle iniziative che possono partire solo da anime sensibili quindi cerchiamo di fare qualcosa per la madre terra se, se le cose che io ho detto non, non, non ti suonano chiedi tu in preghiera a te stesso, a Dio all'arcangelo Michele cosa posso fare per servire cosa posso fare per contribuire a rendere questo pianeta un posto migliore nel rispetto della terra, degli animali, degli altri esseri viventi Ok, bene Alberto, ora tocca a te perfetto eh, le vedi le carte? Sì, sì, sì. Beh, belle carte, anche abbastanza diverse rispetto al solito, quindi ancora una volta nuovi spunti. Adesso siamo in una fase dove c'è veramente un grande allineamento. Per chi vuole, veramente, si può proprio trovare mh, al di là, insomma, della propria pace interiore, ma proprio trovare la propria strada, le persone giuste, quindi bella quella carta, sicuramente, della sensibilità ambientale. Sicuramente adesso... Ce n'è molto bisogno, allora partiamo con Spiritual Connection. Allora, ehm, c'è una piccola didascalia che parla di una relazione che ha una connessione che va oltre questa vita. Questo è molto bello, è una cosa anche che succede abbastanza spesso in realtà: si può pensare che sia una cosa rara, in realtà, visto che il tempo comunque è un'illusione e possiamo parlare tranquillamente di multidimensioni eccetera è una cosa abbastanza normale no? delle volte capita di incontrare delle persone soprattutto ultimamente e... e di dire ma quella persona lì mi sembra di averla già vista un volto familiare è nulla a caso perché quelle persone lì molto probabilmente le abbiamo già conosciute magari c'è del karma da sbrogliare piuttosto che invece sono delle persone con cui andiamo verso la nostra missione. E mh, questa carta è il numero 27. Che vabbè, io faccio sempre i miei collegamenti mentali con i tarocchi perché comunque sono la base delle carte. È una carta sicuramente di azione, perché connessione spirituale potrebbe far pensare a qualcosa di, di fermo, tra virgolette, invece, no, c'è proprio un'azione che deve essere un'azione naturalmente mirata, un'azione. Quotidiana, non compulsiva, non uh, frettolosa, non uh, il solito il classico poco al giorno. No? Come lo scrittore che scrive ogni giorno qualche pagina, però alla fine dell'anno uh, hai scritto un bel librone se scrivi qualche riga al giorno. E quindi praticamente questa è una relazione, appunto, possa essere con un amico, col partner, eh, piuttosto che che ha uh, dei collegamenti, appunto, che vanno, che vanno oltre. E quindi sta a noi in questo momento comprendere, diciamo, dove, do, dove ci porta. Però è una connessione spirituale, quindi comunque è una cosa non da poco, diciamo. Cioè non è, eh, che ne so, io l'amico che conosco durante l'estate, classica situazione che capitava a me e, e non lo vedo più. È una cosa che può anche essere duratura o che comunque darà degli spunti molto importanti. Seconda carta, tocco fisico. E un tocco tenero eh, può significare molto, qui abbiamo il 47, quindi questa è una carta dal mio punto di vista invece più di emozione che di azione, anche insomma la carta è molto emotiva in effetti, C'è cioè questa figura maschile appunto che bacia questa donna, una, una scena un po' d'altri tempi, no? adesso verrebbe da sorridere, non capita quasi mai che uno faccia... Il baciamano ma insomma per fortuna ci sono ancora gentiluomini ci sono ancora persone che credono nel romanticismo e quindi naturalmente è, è ovvio che la fisicità al di là di quello che può essere l'aspetto del rapporto platonico delle email e quello che è sappiamo benissimo la situazione che sta che stiamo vivendo il mio suggerimento comunque è quello di riappropriarci della fisicità cioè per carità di Dio, sempre con prudenza, sappiamo quello che stiamo affrontando, eh, l'invito è sempre quello di non andare in mezzo alla folla, però con le persone a cui vogliamo bene, parenti, partner, eccetera, dal mio punto di vista un abbraccio piuttosto che si può dare, cioè non dobbiamo essere nella paranoia. Uno, una volta che ha fatto tutte le, le verifiche, voglio dire, che vive una vita eh, prima ancora dell'igiene, proprio pulita dal punto di vista dei pensieri, delle emozioni, e prega, mangi in un certo modo, tu prima parlavi di veganismo, tra l'altro adesso c'è un po' questa moda, tra virgolette, di dire bisognerebbe mangiare meno carne, come quando si dice ah, bisogna tenere l'ego al minimo, no, dal nostro punto di vista non bisogna mangiare carne e non bisogna avere l'ego, cioè questo dovrebbe essere il futuro, no, di tenere le cose negative lì, un po' parcheggiate, ma sai, ogni tanto, no, no, va proprio eliminata quella cosa lì, la terra lo sta... Lo sta dicendo a gran voce, quindi se lo vogliamo capire è bene, se no eh, i segnali saranno sempre più forti, voglio dire. Abbiamo già visto anche, per esempio, il primo periodo del lockdown, parola orribile, orribile dal mio punto di vista, che c'erano proprio gli animali che si riappropriavano degli spazi. La sì, gente sì. era in casa e gli animali, ma guarda caso, cioè, abbiamo cominciato a vedere i delfini nei mari, nelle lagune cinghiali in mezzo alla strada, eh, cioè non è un caso perché finalmente sì. la vita eh, si è un po' rallentata, si è un po' ridiscusse e quindi giustamente la natura ha ripreso i propri spazi. La natura è sempre dolce, non è mai, non è mai cattiva, punitiva, dopo certo eh, ci sono, voglio dire, gli tsunami, eccetera, ma perché quello è proprio perché l'uomo è arrivato ad un livello di... Mancanza di rispetto che la natura purtroppo non aveva nessun altro modo per farglielo capire, ma mm, ripeto per l'ennesima volta la natura non è cattiva. E, e quindi appunto questa carta sicuramente parla di un tocco anche fisico, anche appunto abbracciare le persone, il tatto, no? il senso del tatto, contatto è um, come dire un'estensione del chakra del cuore perché ok pensare a una persona ok scrivere due righe però anche un abbraccio, un bacio far sentire a quella persona che siamo presenti anche a livello fisico bere un caffè insieme è molto importante perché molte persone sono rimaste un po' troppo isolate in questa situazione oramai si pensa delle volte che il rapporto virtuale sia eh, possa oh no. sostituire quello quello normale non è così sicuramente poi c'è questa carta love is all around you che se non sbaglio è la eh, colonna sonora di un film molto divertente che ho visto parecchi anni fa, quindi eventualmente se volete googolare, insomma scrivete e probabilmente vi verrà fuori una canzone di un gruppo inglese, credo. E la carta dice che c'è eh, amore dappertutto, eh, tutto il tempo, e bisogna semplicemente metabolizzare questa verità, diciamo, no? E infatti anche la canzone, se non sbaglio le prime righe, dice qualcosa del tipo io sento l'amore dappertutto, me lo sento nelle dita, eh, è una cosa che tu senti a partire da te stesso ovviamente, perché se tu non sei centrato, non sei uno... Non è che vai in giro a fare una passeggiata e ti senti uno, probabilmente esprimerai ancora di più le tue paranoie, le tue tristezze, eccetera. Invece se tu lavori su di te, senti l'amore dentro di te, poi lo esprimerai all'esterno, lo darai e anche lo riceverai. Quindi ci tengo a precisare che è sempre una cosa a partire dall'interno. Fra l'altro, cosa molto bella, c'è il numero 16, che è un numero a livello di tarocchi potentissimo, anche qui. Ci sono sempre le credenze popolari che sono un po' così, da alcuni viene visto in fausto, non è assolutamente vero. È ovvio che se uno fino a ieri ha fatto un tipo di vita che non era corretta, eh, sregolata, eh, come dicevo prima, eh, con l'esempio della natura, può essere che la vita delle volte non ti dia la carezza, magari ti dà il calcio nel sedere, però è una benedizione perché ti fa capire dove devi andare. Cioè, bastone e carota, no? Se la vita ti dà dieci carote e tu continui a, a non capire, eh, cioè non devono succedere cose clamorose, eh, non devono essere episodi che ti turbano, può essere un'illuminazione un istantanea, un episodio che ti fa ritrovare la fiducia, eh, appunto l'amore per te stesso, per gli altri... Eh, però insomma è, è un numero molto potente, ripeto è sicuramente una carta che può spazzare pesantemente delle credenze limitanti portare via supervi, orgoglio eh, la cosiddetta carta del re nudo in cui uno non può più fingere quindi deve fare un bilancio della propria vita cercare di darsi una mossa, di essere onesto e quindi insomma, penso, penso che in questa fase sia molto ben augurante sicuramente. Poi passiamo ai nostri angeli dell'abbondanza, abbiamo liberati dal senso di colpa. Se non sbaglio era uscita anche l'ultima volta, comunque un po' di volte è uscita. E sì, allora sembra banale, ma eh, ancora una volta ripeto, ripetiamo che eh, noi dobbiamo cercare di essere noi stessi col nostro potere al 100%. Eh, altrimenti eh, è probabile che tenderemo ad essere nel controllo quindi se io sono al 50% inconsciamente vorrei che anche gli altri andassero col freno a mano non funziona così se in passato perché insomma siamo anime sensibili quindi ci sta che delle volte magari uno purtroppo si metta da parte no, quieto vivere eccetera però eh, è una cosa anche stupida se vogliamo quella di diminuire la propria luce per far sentire gli altri a proprio agio piuttosto è meglio cercare di incuriosire di eh, convincere tra virgolette gli altri con le proprie idee con la propria personalità e portarli in alto no? piuttosto che eh, appunto eh, sì, autosminuirsi per, per poi cosa? per quale scopo? che non ha nessun senso e anche questa è sicuramente una carta di fiducia cioè fidati che comunque Dio ti ama per quello che sei a prescindere da quello che fai tu sei un'anima, ok? E quindi quel, quello è il primo aspetto tu sei degno, tu hai un compito Dio ti ama, tu non sei qui a caso e quindi per favore togliti queste colpe per cose passate che magari ti sei anche messo in testa perché delle volte uno si crea un senso di colpa, si va ad autopunire perché magari è convinto di non aver fatto bene una cosa o perché ha subito una critica dall'esterno di una persona che magari a sua volta è stata criticata allora che proietta la critica su di te. Allora sta a te cercare di, cioè come diceva qualcuno, come la persona ti tratta è il suo karma ma come tu reagisci è il tuo. Mm -hmm. Quindi, sta a te: no, trasmuttare il piombo in oro, cercare di far tesoro no, di quello che ti dicono gli altri e non di farti tirare nel gorgo. No? Quindi, sicuramente con la preghiera ci si può liberare appunto del senso di colpa piuttosto che di un senso di vergogna, magari perché, appunto, non... delle volte succedono delle cose per cui purtroppo uno veramente. Si, va a perdere molto potere personale no? proprio non si sente degno è, co è come non esistere praticamente è come andare col pilota automatico e non è vita è come uno che va via con la macchina ai 10 km orari quindi eh, poi in questa carta insomma appunto ci sono gli angeli con specie di tromba ci sono gli uccelli c'è un orologio ci sono i fiori quindi è una carta proprio che invita veramente a sentirsi meritevoli a gioire della vita no? faccio un ultimo appunto su questa carta e, diciamo che il senso di colpa mi viene in mente Osho è molto legato alla religione cristiana possiamo dire che Michele tendenzialmente si riconduce al cristianesimo anche se può non essere del tutto vero se guardiamo anche la linea della sacra di San Michele è più vicino magari a un cristianesimo che a un islam di sicuro ma lui è un essere spirituale quindi lui è a prescindere non, non può essere incasellato certo. anche se la chiesa magari ci prova per certi versi lui non... non... È una figura a sé, sì, no, no, non è uno che è lì nella scatolina, e questo è il bello suo. E quindi, eh, come dire, scusatemi, mi sono un attimo perso, senso un ricordo di cosa colpa. volevo dire, e, ma non mi ho avuto proprio un... Eh, mi proprio sono male. perso un attimo. Vabbè, e comunque fatto sta che Michele sicuramente ci può, ci può aiutare a, a liberarci dal senso di colpa, sì, scusate, appunto che è molto legato al cristianesimo, quindi tante volte uno magari ha dei ricordi, eh, legati magari anche a Gesù e Maria di grande dolore allora magari che cavolo ne so uno magari va a messa con un atteggiamento un po' contrito no? di, di penitenza cioè non c'è bisogno di vivere tutta la vita da, da castigati voglio dire noi cerchiamo di pregare di fare del nostro meglio ma eh, la vita è gioia Dio è gioia Dio non è eh, autopunirsi appunto no quindi eh, Michele sicuramente ci aiuta molto in questa cosa, no? con la spada, con la bilancia, veramente a togliere tutte le connessioni che non vanno bene, tutti i disequilibri, no? fare in modo che dare e ricevere siano, siano in equilibrio. Poi abbiamo Paga prima te stesso, sicuramente che è un'altra bellissima carta, molto interessante, perché naturalmente... Mh, allora, in un certo senso è un invito a mettere via i soldi, tra virgolette, no? Quindi uno ha un guadagno mensile, ci sta che una parte, poi uno li può investire, uno fa quello che vuole. Però, ehm, al di là, diciamo, appunto de, de, del risparmio, di come uno vuole investire questi soldi, è proprio un discorso di porre attenzione prima su di sé che agli altri, eh, se no, anche qui rischiamo: no, per voler accontentare tutti per uh, quieto vivere magari di essere molto generosi verso gli altri, e poi noi rimaniamo, tipo le, le, quello che mette a posto le scarpe alla gente che ha le scarpe bucate. No, non funziona. Cioè, eh, se tu soprattutto sei in un percorso spirituale, le persone ti vedono come un esempio. Eh, se tu insegni l'amore, eccetera, dopo magari le persone vedono che. Che cavolo ne so, metti dei post rabbiosi su Facebook o fai delle cose che sono in distonia eh, non va bene, cioè, l'esempio è fondamentale, tra l'altro interessante perché pagare in inglese è pay, no? c'è un'espressione che è pay attention, gli inglesi per dire presta attenzione dicono pay attention, perché il pagare è, eh, è in un certo senso un sinonimo di dare, no? ma è particolarmente legato proprio al stare nel presente, no? prestare attenzione, perché comunque tu dai attenzione a te stesso, cerchi di dare a te stesso e di conseguenza dai agli altri. No? È molto legato anche al concetto di protezione. Io sto attento, io mi proteggo, perché comunque quando sono in casa piuttosto che quando sono in giro non so mai quali forze ci possono essere. Quindi Io mi proteggo e attraverso questo percorso di protezione poi io faccio sì anche che prima di tutto intorno a me ci sia un'atmosfera positiva, ma dopo anche di incontrare le persone giuste. Quindi non ci sono più contrattempi, gente che mi risponde male, rapporti karmici, no? Quindi questo è fondamentale, è un'operazione sicuramente molto utile, direi, molto conveniente, molto pratica. Dopodiché, molto interessante anche questo, fare sport per aumentare l'energia e capacità di manifestazione. Sicuramente per aumentare l'energia poco ma sicuro, perché se sei molto basso di batteria, come si suol dire... Eh, ti verrebbe magari in automatico di fare ancora meno, ah sono stanco, vado a letto, non faccio niente, un po' sì, un po', magari partendo pian pianino, un po' di tappi roulant, un giro in bici, un'escursione, due tiri a basket, da solo, con le persone, questo ti aiuta ad aumentare l'energia vitale. Ti senti bene, perché comunque magari hai la resistenza iniziale, ma dopo stai bene, aumenta anche la capacità di manifestazione, anche, anche solo semplicemente per il fatto che muovi il corpo. Cioè, tante volte, anche qui tornando sempre al cristianesimo, no, siamo molto concentrati sulla mente, no? Pensieri per carità di Dio, è vero, però il corpo non va demonizzato, no? Cioè, spirito e materia devono essere mente e corpo, devono essere uniti. Non è che C'ho una mente brillante e il corpo rimane visto fermo tutto il giorno. No, è tutto parte dalla mente sicuramente, però il corpo va mosso, quindi appunto qualche passeggiata, piuttosto che sono cose sicuramente eh, molto molto gradite e molto consigliate. No? Soprattutto in questa fase, appunto ancora molto particolare, in cui però, viva Dio, ci si può muovere, si può andare al parco, quindi con tutte le precauzioni, con tutti i mezzi, e uno magari non va in palestra, però c'è YouTube, no, ci sono oramai tantissimi strumenti, quindi non ci sono più scuse. Uno se ha voglia, c'è la possibilità di fare esercizi nella natura, ci sono coach che ti spiegano come fare mezz'ora al giorno in mezzo alla natura, però no, è meglio farlo che non farlo, ecco, cercare di ritagliarsi sicuramente, sicuramente un po' di tempo per questo. E naturalmente va da sé per concludere che cerchiamo di fare qualcosa che ci piace, cioè non deve essere un lavoro, un'imposizione. Mi è capitato di andare in palestra e di trovare persone che mi facevano amare gli esercizi, che mi spiegavano, e persone che, mamma mia, sembrava che lo scopo della vita fosse fare attività fisica. Ah, devi andare tutti i giorni e dopo sono stati i primi che si sono stufati e sono andati a fare altro. No io lo faccio quando mi sento se lo faccio tutti i giorni meglio farlo poco che mille ore perché sennò no ti stanchi subito però parti, parti da quello che ti senti una piccola passeggiata ha di per sé una potenza incredibile a prescindere da dove vai in mezzo, meglio in mezzo alla natura ieri abbiamo fatto un giro in bici è stato bellissimo Siamo tornati a casa con delle energie favolose sì. cioè, ti possono venire anche idee ti senti meglio ti senti più sicuro perché stai anche in mezzo alla gente quindi eh, sicuramente, sicuramente l'invito è a, a fare dello sport. Tra l'altro aggiungo ultimissima cosa, in questi giorni ci sono state le Olimpiadi e adesso ci sono le Paralimpiadi. Io rimango sempre molto colpito, perché ho degli esempi anche abbastanza vicini, di persone che fanno sport nonostante delle pesanti disabilità. Quindi que questo, questo ci fa capire in primis per quanto riguarda lo sport, quanto conta muoversi, stare in mezzo alla gente... E lavorare per gli obiettivi, stare in squadra ma poi anche ad essere più grati perché tante volte magari uno si lamenta di cavolate poi vedi gente che ha mezzo braccio eh, che non ci vede, eccetera che ha una forza di volontà anche persone al di là dello sport che fanno conferenze, che fanno cose in giro per il mondo e, e che hanno veramente degli handicap fisici incredibili che uno direbbe, mamma mia, ma questo come fa? è, è, è il famoso less is more, no? meno è di più e perché loro non si concentrano su queste cose, loro sanno che il loro obiettivo è portare luce, ipotizzo, cosa gliene frega se, hanno, se non hanno gli arti, faccio per dire, hanno una potenza di anima che è qualcosa Tutto. di incredibile. Mi viene in mente ultimissimissima cosa un tizio sloveno, mi sembra che fa il coach, uno molto tosto. Però allora, una volta gli hanno fatto una domanda un po' così, gli hanno detto, oh, questo tizio è senza arti, gli hanno detto una roba del tipo, Eh, ma tu con tua moglie, come fai, questo e quest'altro, guarda, io non mi interessa, quando sarà il momento opportuno saprò toccare il suo cuore. Cioè, eh, La frase lì mi ha lasciato veramente... Di stucco c'è cioè una potenza incredibile, no? Quindi, quindi, veramente facciamo tesoro di quello che abbiamo e cerchiamo proprio di stare in pace con, con noi stessi, a prescindere dai soldi, dalle persone, noi siamo il nostro più grande tesoro al fine i conti dobbiamo farli con noi stessi assolutamente, grazie Alberto allora, care anime meravigliose abbiamo concluso la nostra lettura angelica, volevamo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con le carte senza l'utilizzo delle carte come connessione eh, diretta quindi potete fissare un appuntamento privato con noi, oppure ci occupiamo di guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce eh, che vanno a riequilibrare in tutti livelli livelli a livello fisico mentale emozionale spirituale laddove avete più bisogno per il vostro massimo bene volevo ricordarvi che il 17 e il 18 di ottobre ci sarà il webinar sul, sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce cioè voi potrete imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione se siete interessati non esitate a contattarmi eh, ci occupiamo anche di logo ceiling un lavoro molto potente che si avvale del potere della parola come guarigione energetica attraverso l'utilizzo della parola che ci aiuta a eliminare tutte le paure i blocchi le emozioni negative i pensieri negativi eh, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere nella vostra mh, eh, lucidità nella, nel vostro pieno equilibrio questo lavoro vi aiuta a, rimet a rimettervi eh, veramente eh, in asse in equilibrio e vi aiuta a realizzare la vostra parte subconscia nella direzione dei vostri eh, goal dei vostri sogni e dei vostri obiettivi anche attraverso il lavoro di riprogrammazione di riallineamento quindi eh, se siete un po' incuriosite incuriosite non esitate a contattarci eh, così vi spiegheremo meglio di che cosa si tratta noi vi salutiamo vi auguriamo un buon fine mese un buon fine agosto un nuovo inizio con settembre e eh, che questa lettura vi possa nelle vostre giornate vi abbracciamo col cuore con amore a presto ciao ciao, ciao.